e continuiamo questa carriera di premi, Premio Insima direttamente da Posti Belli, ma che ho trovato, questa è la medesima decennia per la foto del premio. Vabbè, allora facciamo, no, chiediamo a Lucia D'Amico di premiare a Premio Insima Peroni, sì, sì, sì, sì. di riuscire a che della sezione di Patizia, donna impegnata in cultura, e in tante attività premia una poetessa Cecilia Petroni. Vedremo tutti i tagli. Per le foto. Perfetto. Grazie, grazie, grazie Lucia, come da parola, ma proprio Bentissimo che non ci troviamo con uno da un po' di tempo, mi sarei tanto piaciuto continuare perché la mia emozione dell'anima con gli gli ho più tante incontrarci molto più spesso Bruno, perché si fa bene quando c'è la poesia di mezzo quindi colgo l'occasione proprio in questo momento visto che non ci vediamo da tempo di poterci ancora incontrare da qualche parte anche qua alla biblioteca comunale o da qualche altra parte per stare insieme, per raccontare anche raccontare ehm, declamare poesie ehm, e stare in maniera da emozionarci perché l'emozione ci serve tantissimo in questo momento Grazie mille.